Nella battaglia di Onigashima una bimba al di sopra di un cane viaggerà su una nave nemiche, poi con Nami e Usop tutto poi cambierà questo è Kibidango, una pallina, Kibidango, fatto da ta. Kibidango è una pallina che può star somare il campo di battaglia, a favor canta anche tu. Questo è Kibidango, una pallina, Kibidango, molto cari. Kibidango è una magia che se tu pur canterai Mugiwaran vincerà.